Bene, buonasera, vediamo come importare rapidamente con un plugin eh, oggetti scaricabili liberamente da Sketchfab Per chi non lo sapesse, Sketchfab è una, una specie di marketplace che però fornisce anche una, moltissimi modelli scaricabili Tutti i modelli che vedete che hanno questa freccia in giù sono sostanzialmente scaricabili la sequenza vorrebbe che vengano scaricate praticamente cliccando e poi andando eh, nella, nella eh, mascherella e facendo download 3D models, facendo l'unzip un del, eh, del file scaricato, andando poi a prendere le varie opzioni e poi in qualche modo farle importare dentro Blender. Però è possibile eh, usufruire di una, un plugin per Blender che si chiama Sketchfab Blender Plugin di cui metterò poi il link in descrizione il quale andando sul sito quindi da Sketchfab Blender Plugin andando nelle release vedete che c'è una release eh, fatta eh, l'anno scorso quindi relativamente recente che è la 1.5.0 scaricate questo punto zip localmente mh? e poi andate praticamente dentro Blender e dentro Blender cosa fate? andate in preferenze e in preferenza sotto gli add-ons fate l'installazione praticamente di questo plugin quando installate l'addon vi compare questo che dovete mettere la spunta, sapete no? per poterlo usare e soprattutto dovete anche poi andare qui a specificare dove eh, andate poi a scaricare le varie cose quindi metto ho fatto una cartella prima che si chiama sketchfab C, la confermo, ok, quindi adesso tutte le cose che scaricherò andranno poi a finire dentro questa tabella, dentro questa cartella ok, uh, adesso come funziona? in realtà prima di tutto dovete attivarlo qui, insomma come si fanno ad attivare i plugin è un, praticamente questione di aprire con questa parte di destra hm? Del, dello schermo di Blender che si può premere o con la N oppure cliccando questa freccina e poi compare comunque una tra le tante possibilità che avete cioè comparirà dopo averlo installato, abilitato anche la parte Sketchfab qua in alto ci comparirà un tastone all'inizio dove vi dirà di abilitare e quindi dovete cliccarlo e poi dovete mettere l'utente e la password con cui vi collegate a Sketchfab una volta fatto questo Potete fare delle ricerche, ad esempio, qui ho fatto una ricerca cercando una eh, chitarra in guitar. La selezione è sempre in, in inglese e vedete che in inglese mi compaiono sostanzialmente eh, un po' di opzioni. Quindi, se io vedo che c'è una chitarra che mi interessa qui, la, la, la, la, la, la clicco e a questo punto qui mi compaiono praticamente le caratteristiche, quindi sostanzialmente mi dice ad esempio che è una creative commons hm? e, e, e ci sono tutte le varie informazioni c'è anche il link per, eventualmente se io clicco il link praticamente ottengo la pagina dove è questa chitarra questo è utilissimo se dovete poi dire da dove l'avete preso cliccate il link hm? ora eh, farò un po di video dove spiegherò come poi ridurre il, il numero di vertici e anche le texture perché questo, questo non è particolarmente grosso ma ci sono spessissimo dei, dei file su Sketchfab che sono enormi che hanno milioni di vertici e, e in ogni caso devono essere poi ricondotti per poter essere scaricati nei mondi virtuali comunque ad esempio adesso ho questa chitarra sotto mano cancello il mio cubo e poi faccio, vedete, con un solo clic faccio import model e quindi con import motor vedete che abbiamo la nostra chitarra, ricordiamo che per vederla al meglio dovete sempre cliccare sul terzo, terzo cerchio che c'è qua sopra, quello shading, e premendo sul shading se tutto è a posto, ecco vedete ci impiego un attimino, comunque dovrei farvi vedere praticamente, la, i colori eventualmente le texture vedete che se, se ci avviciniamo vedete questo qui è di un bel colorino mm? e quindi poi nei prossimi video vediamo come eventualmente non tanto per la chitarra questa ma come eh, ottimizzare questo oggetto per poterlo importare per esempio in Second Life oppure in Cospace mm? nei formati più idonei. è tutto, grazie